Caterina Balivo risponde ai fan, sono provata. Dopo il rientro dalla maternità a tempo record, Caterina Balivo confessa ai fan di essere provata dalla nuova maternità ma di confidare in un miglioramento a tempi brevi. L'occasione di questo scambio di battute a cuore aperto tra la conduttrice di detto, fatto i suoi, molti fan, è arrivato ovviamente sui social dove la bella Caterina non perde occasione di condividere selfie domestici e scatti lavorativi. Proprio qui, come noto, la conduttrice mantiene vivo il rapporto con i follower che, infatti, non perdono occasione di mettersi in contatto con lei. Come con un'amica. Ed da amica ha risposto la baliva a quanti lamentavano una conduzione un po' meno frezzante rispetto al passato, e anche rispetto alla fortunata parentesi con Serena Rossi, chiedendo alla diretta interessata il perché di questo periodo un po' mogio. Sono provata a risposto, sinceramente. La neomamma della piccola Cora meno ma andrà meglio perché ho tolto la poppata delle tre. Immediate le dichiarazioni d'affetto, di comprensione e di vicinanza. Caterina è pronta a tornare quella di sempre? Ovviamente sì, ma ci vorrà un po' di pazienza.